Eccoci di nuovo, siamo nuovamente online. Benvenuti a tutti gli amici di Accesso Totale. Anche oggi siamo insieme al nostro amico Luca Bucchi. Buongiorno Luca. Ciao a tutti ragazzi, ciao Cristiano. Luca Bucchi, che abbiamo già ascoltato per quanto riguarda la sua attività di pittore, e oggi lo vogliamo riascoltare perché già la, già la volta scorsa l'avevamo accennato e eh, anche Luca Bucchi, oltre che, oltre che io ovviamente, siamo due, <coughs> due giocatori, giocatori di biliardo e Luca eh, onestamente mol, da molto più tempo di me e <coughs> E proprio insieme, anche insieme a Roberto dell'Aquila, che assolutamente salutiamo e contiamo di, no, contiamo di rivedere molto molto presto, con, con te appunto e con Roberto abbiamo iniziato, ormai diverso tempo fa, un'avventura, se, se vogliamo così chiamarla, che è quella di portare il biliardo in carrozzina in Italia, nel nostro paese. Sì, è vero, vero. Abbiamo intrapreso questa avventura noi tre. Eh, io e Roberto, da subito eh, entrati in eh, sintonia totale per quanto riguarda la passione comune del il biliardo, e coinvolto immediatamente anche te. Eh, Premesso e sottolineato il fatto che tu non avevi mai tenuto la stecca in mano prima di. Di, di qualche mese fa di circa un annetto fa ormai eh, esatto esatto. Perché, sì. perché a, giugno, a giugno faremo il compleanno della nostra prima iniziativa della, uh, della storia in Italia del Biliardi in carrozzina esatto, il 9 e, giugno e, Speri, sì, speriamo di farlo in presenza sì, bravo bravo, speriamo di, di festeggiare tutti quanti in sala e, e mangiarci una bella pizza veramente tutti insieme dopo, dopo una un po' di, di partite. Quindi questa iniziativa eh, a, a, che, che tu hai sposato immediatamente, probabilmente non sapendo nemmeno dove, di, dove andavi a parare, perché non avendo mai giocato prima non avevi proprio idea né, né se, se ci saresti riuscito, se ti, se ti fosse poi piaciuto. Assolutamente. Cioè, non solo Assolutamente. ti è piaciuto, ma ti sei infermorato e quindi eh, ti sei iscritto insieme diciamo, a, a me. E ad altri al corso di, di Fabio Petroni che salutiamo con grande affetto e speriamo di vedere presto anche lui. Assolutamente salutiamo Fabio e permettimi di aggiungere anche proprio tutto lo staff della Laser Club. Bravo, bravo, un Da braccetto a, a Vincenzo. Eh, a Vincenzo, sì, sì, vero, vero. Un grande abbraccio a tutti quanti. Facciamo però un passo indietro, poi ovviamente raccontiamo le varie fasi che si sono succedute per, appunto, per, per, arrivare, siamo arrivati, per, arrivare, per arrivare al punto dove siamo. E innanzitutto, quando hai cominciato a giocare a biliardo e come ti è presa questa, questa ulteriore... Passione, oltre a quella per l'arte. Certo. Allora, guarda, è, è premesso che giocavo a biliardo da ragazzetto, mh, e presumo di aver iniziato un po' come tutti quelli che hanno, giocato, che hanno iniziato a giocare a biliardo nella, nella storia, facendo sede a scuola, andavamo a giocare la mattina in a, in, a biliardo perché erano, erano aperti. Allora, voi, gio molti eh, voi sì. giovani, giovanissimi, fate <ride> andate a scuola. Eh, e quindi, eh, siccome in quel periodo molti bar avevano anche il biliardo, a parte le sale vere e proprie, eh, ci chiudevamo in questi, in questi luoghi che allora io definirei oggi definirei abbastanza malfamati, mal frequentati. E, e quindi ho iniziato da ragazzo. 16 anni, 15-16 anni poi dopo l'incidente lì, lì va vale lo stesso discorso per la pittura cioè la vita sembrava non, non permettermi più di fare cose simili a quelle che facevo da sano e perciò così era un po' un rimpianto quello di non poter giocare invece è successo che un anno nel, nel bar, il bar del paese dove andavamo in vacanza, nelle, nelle Marche, mio padre era marchigiano, nato lì, avevamo una casa dove passavamo le uno o due mesi d'estate. Di marchigiano di un dove? È eh, di Ascoli vicino a e Quindi eh, a questo, questo bar mise un miliardo, sai gli aggettoni proprio piccolini, eccetera, Così con un mio amico cominciamo a giocare e capì che attraverso qualche accorgimento sarei potuto tornare a praticare questa, questa attività. Così tornato a Roma ho acquistato una stecca perché dovevo modificarla, quindi dovevo per forza averne una. Ma di basso costo, non mi ricordo da pagare 50.000 lire c'era ancora la vita. E me la modificai, che tra l'altro è una modifica, è un'impugnatura un simile, anzi del tutto uguale a quella che uso tutt'oggi. Così cominciamo a giocare, sempre con questo mio carissimo amico Davide, una volta o due settimane andando a giocare in una sala da biliardo che sta eh, vicino a via della Giuliana, che si chiama Club dei Professionisti. Parliamo, sì, parliamo, eh? di, parliamo di Roma adesso ovviamente. Parliamo di Roma, assolutamente parliamo di Roma. Quindi stiamo parlando degli anni, eh, fine anni 80, quindi 88, 87, 88, ehm, sì, 87. Ho iniziato a giocare a biliardo in quel periodo. E cominciamo anche a fare gare, gare campionati regionali, campionati provinciali, ma allora io giocavo solo ed esclusivamente a 5 Iberini e Poliziano. E quindi con questo mio amico veramente andavamo in giro per tutto il Lazio a gareggiare, perché ero poi iscritto a quella che allora si, allora si chiamava FIAPS, cioè Federazione Italiana Amatori Biliardo Sportivo, ora diventata FIFIS, da qualche anno. E quindi niente, è nata così, la passione è nata, c'è cioè sempre stata, ma il ritornare a giocare in carrozzina è stato fortuna, caso, destino, non saprei come definirlo, però ringrazio il cielo che sia, che sia andata così. Mm -hmm. Perfetto. E mm, parlavamo prima, accennavamo prima alla nostra esperienza di portare il biliardo in carrozzina eh, qui in Italia. Dove pur, purtroppo, fino almeno a poco più di un anno fa ormai, eh, l'Italia era, correggimi se sbaglio, l'unico paese europeo dove ancora non si giocava il biliardo in carrozzina? O, uno, o sì, uno dei fanalini di coda, senz'altro, sì, sì, è vero. E mentre adesso, no, non so se sai... Andando a vedere un po' in giro per, per gli altri paesi, in generale, come la situazione? Ma guarda, Roberto dell'Aquila nel, nel suo instancabile lavoro ha, ha scovato eh, molti giocatori che addirittura sono organizzati in associazioni in paesi sudamericani, eh, in tanti paesi sudamericani, eh, gioca a specialità diverse da, mh, da quella che noi stiamo praticando ultimamente che, che diciamo è il pool ovvero quel gioco eh, proveniente dagli Stati Uniti eh, con biglie colorate e bigliardi eh, con buche e noi giochiamo la specialità palla 8 e palla 9 e sono due specialità abbastanza diverse le une dalle altre e, mh, mentre all'estero giocano fondamentalmente o a carambola, a due o tre sponde o diretta, su miliardi primi di buche, o qualcuno, mi diceva Roberto, ultimamente anche a cinque virigli. Sì. Eh, ma, eh, ripeto, abbiamo scoperto un mondo, eh, abbiamo scoperto che in Europa c'è stato, c'è da svariati anni un campionato del mondo di palla 9 e palla 8, con tra i primissimi e i più bravi gli inglesi, gli svedesi eh, eh, e, e comunque dei paesi del nord Europa, sono molto bravi. Ma noi non disdegniamo eh, la sfida e non, eh, siamo convinti tutti che da qui a qualche anno riusciremo ad essere compiti. Assolutamente sì. sì. Anche perché, mh, appunto, dicevamo ormai eh, poco più di un anno che abbiamo iniziato questa avventura e eh, questo io anche posso testimoniarlo, le persone si avvicinano e sono eh sì. tante. Sì, sì, sono tante, ma tu consideri già la, la batteria romana consta di... di... 8 giocatori, siamo 8 giocatori se non vado errato, 8-9, eh, che ci ha permesso tra l'altro di iniziare il campionato regionale di eh, palla 8 e palla 9 sempre insieme alla Vigis. Eh, ma non solo eh, esiste la batteria romana, ma siamo, eh, siamo. Roberto, Roberto torno a dire, stacanovista, è riuscito a eh, coinvolgere e far partire purtroppo eh, la chiusura delle, eh, diciamo, questa sorta di quarantena eh, esatto. involontaria, sia arresti domiciliari, ha precluso un po' tutto, ma stavano partendo i campionati regionali in Abruzzo e, e in Lombardia. Quindi eravamo veramente messi bene. Questo non vuol dire che non si possa ripartire, ci mancherebbe altro, anzi, dirò sì, no, che partirà anche con più forza e forti sia dell'esperienza, sia del per il fatto che, come dicevi poco fa, anche nel mondo abbiamo scovato tanti bei giocatori. Quindi, la nostra idea adesso, dopo aver creato il movimento biliardo in carrozzina. Estiastro, Roberto e io eh, e te stiamo cercando di creare una sorta di grande eh, contenitore, vogliamo dirlo così, per ora virtuale perché non ci possiamo vedere di persona, ma che racchiuda tutti i giocatori internazionali. Quindi Italia, Argentina, Perù, Brasile, Stati Uniti, tutti quanti, tutti quelli che vogliono far parte di questo nostro movimento internazionale eh, potranno, diciamo così far capo a questo per ora una pagina Facebook che sarà in, diciamo adibita soltanto a questo di biliardo internazionale di carrozzina internazionale questo è il prossimo passaggio poi da qui ad organizzare un torneo internazionale e purtroppo ne corre ma soprattutto a parte a livello logistico, e lì poi magari sottolineeremo alcune cose da questo punto di vista. Mi riferisco anche alle specialità diverse, cioè in Italia, per esempio, i disabili che giocano a carambola, io non le conosco. Conosco qualcuno che gioca a 5 bilini, e poliziana, quello sì. Conosco persone che giocano a pool, anche, però, eh, ovviamente sono specialità talmente diverse che. Eh, presupporrà probabilmente l'organizzazione di due diversi tornei, per però, insomma, ci stiamo lavorando tutti, certo. mentre quello che ti dicevo poco fa, che mi riferivo alla parte logistica, sai eh, proprio, a, proprio, a proprio a questo volevo, in realtà, eh. per così dire, dare il risalto, quindi sarebbe stata la mia prossima domanda? La prossima domanda? Immagino anche perché noi, eh, io e Stefano, e altri che giochiamo a Roma, siamo fortunati perché abbiamo una sala, eh, che è la Laser Club mh, di, che, che è vicino alla Ciccignola che ci consente di giocare perché è totalmente priva di barriere Chiantonica saldo qualche gradino, un gradino all'inizio ma eh, lo stesso Vincenzo porrà rimedio con una rampa ma anche l'ascensore per accedere alla parte sottostante dove ci sono i tavoli da pool ha un bagno grande, accessibile, per cui da questo punto di vista noi siamo fortunati, ma in Italia, nel resto d'Italia, per il momento, ci sono enormi difficoltà a eh, trovare una sala da biliardo priva di barriere architettoniche e con i servizi a noi riservati o comunque adatti. E questa è un'altra battaglia che stiamo noi, noi tre combattendo, eh, per avere ad esempio dalla federazione una sala, scusami, un elenco di sale eh, che sono tutte affiliate alla federazione, quantomeno prive di barriere architettoniche che permettano a tutti, dalla Calabria alla Sicilia, dalla Sardegna alla, alla Lombardia, di potersi allenare, perché è impensabile riuscire ad organizzare un movimento eh, organico senza sale accessibili. Quella è proprio un presupposto. Ah. assolutamente cioè. e quindi insomma adesso purtroppo siamo relegati insomma in questa sorta di, di quarantena e speriamo <ride> ovviamente che finisca quanto prima una volta che le sale biliardo cominceranno a riaprire e mm, quindi noi conseguentemente potremmo riuscire di nuovo a, ad andare a frequentarle un'attività um, un assolutamente preponderante del, del gruppo biliardo in carrozzina sarà quella di um, attivare azioni per rendere uh, fruibili e accessibili queste sale e i servizi dedicati, dicevi tu ad esempio prima eh, molto banalmente i, i bagni accessibili renderli certo. accessibili certo, assolutamente d'accordo con te, sicuramente questo, questo è, un, è un passaggio fondamentale e anche molto importante, se non fondamentale un altro passaggio che con, con Roberto e te stiamo mh, portando avanti è quello di promuovere il biliardo eh, là dove eh, eh, il disabile è presente in, in modo massiccio, ad esempio le unità spinali, ad esempio le associazioni di paraplegici, paraplegi, paraplegi, par eh, tutte quelle, quelle realtà che per necessità o per scelta le persone diversamente abili frequentano. Eh, mi viene di pensare ad esempio che una delle prossime nostre azioni, appena appunto riusciremo a mettere il naso fuori, sarà quella di andare al CPO di Ostia e al CTO di Roma, al dove ci sono le unità spinali, lì chiedere, essendo eh, appoggi eh, chiaramente appoggiati dalla Federazione Italiana del Miliardo Sportivo, se fornendo un miliardo loro sono disposti a, da a dare, a concedere uno spazio. Eh, questo cosa significa? Significherebbe portare non solo l'attrezzo del biliardo, ma anche fornire dei, degli istruttori che una barra due volte a settimana sarebbero disposti a dare lezioni agli ospiti di queste strutture. Sai che significherebbe? Significherebbe avere un bacino di potenziali appassionati giocatori atleti. Eh, importante, importante perché per ora, per ora ha funzionato soltanto il passaparola se ci pensi eh, di fatto no? abbiamo, fa sì. abbiamo attivato dei circuiti ma il passaparola ha funzionato sì. immagino invece un lavoro più organico cosa porterebbe eh, assolutamente cosa fare importanti sì. e, e mentre che concludendo insomma il, il gruppo del biliardo in carrozzina a livello di, di social dove è presente? Ma guarda, il miliardo in carrozzina lo dicevo poco fa, è presente in modo massiccio su internet eh, sopra, soprattutto diciamo in maniera esclusiva al momento, su una pagina Facebook creata all'inizio da lui eh, e eh, estesasi poi a livello nazionale in, in, in altre regioni che hanno poi a loro volta creato delle pagine Facebook non so se mi viene in mente la pagina Facebook Bilardi in carrozzina Abruzzo Miliardi in carrozzina Lombardia e quant'altro quindi per il momento noi stiamo usando questo tipo di, di mezzo ehm, esatto per, per diffondere il, il, questa, questa iniziativa e, attraverso eh, la, la, la, il tuo spazio attraverso eh, interviste eh, siamo, siamo riusciti a fare un'intervista su, su Rai Regione o Rai Sport, adesso non mi ricordo quale fosse. Su ehm, eh. e, Era il TG3, eh. eh, eh. TG3 regionale. che esatto. Venne, venne esatto. durante e, la, la prima giornata del... Che era il campionato regionale, stavamo disturbando una prova del campionato. Sì, eh. era, mi sembra la, la prima prova del campionato regionale. <ride> Esatto, quindi lì, uh, lì venne la Rai. Eh, abbiamo uh, rilasciato un'intervista um, a um, BD di Channel eh, che ha fatto Angelo Vegliante, ha fatto un bellissimo articolo su di noi, eh, video. E abbiamo coinvolto questa è stata una delle prime iniziative intraprese la eh, eh, Federazione Italiana Paralimpica il CIP, il Comitato dell'Ano paralimpico, scusate, se ti ricordi abbiamo parlato con Pancani che ha insieme al Presidente Mancino il Presidente della Fibis Mancino sottoscritto un accordo e eh, noi speriamo che questo accordo diventi qualcosa di più di una semplice, di una semplice come posso dire, eh, presa di coscienza che esiste qualcosa anche in ambito eh, diciamo paralimpico, vorremmo avere dei dei, dei finanziamenti eh, che ci permettano ad esempio appunto di creare questi spazi nelle strutture che ho già accennato prima, eh, coinvolgere istruttori dedicati, perché ora noi ci paghiamo le lezioni con Fabio, sarebbe molto bello che le lezioni le pagasse la federazione. Io non dico sempre, non dico vita naturale durante, ma per un periodo sufficiente a preparare una, una quantità di giocatori capaci di andare all'estero e rappresentare l'Italia in, in quei tornei che, che al momento sì, si svolgono. No? Eh, eh, ecco, questo, questo credo che sia, che sia auspicabile. Questo anche ovviamente per incentivare la partecipazione di... Ulteriori nuovi giocatori una volta certo. che, una volta che, che finalmente sarà finito tutto, sempre certo. certo. Speriamo il marco, primo per possibile. esempio, eh, per dire che ne avevamo già parlato, mi ricordo, questo è stato un argomento di, di, di confronto. Uno dei problemi insieme alla, alla, alla sala da biliardo accessibile è anche lo spostamento, cioè certo. muoversi, non è che per tutti è facile. Ecco, quindi potersi muovere, ad esempio, con dei taxi, con dei buoni taxi forniti dalla federazione, perché di fatto noi siamo iscritti ad una federazione e lo siamo come atleti. Siamo atleti, atleti nel vero senso della parola, che fanno un campionato, quindi non sarebbe male se la federazione fornisse dei, dei voucher, no? dei dei buoni taxi per, per permettere a persone come, come noi di accedere a un servizio e, e farlo in modo, in modo gratuito e facilitato. Eh. Questo sarebbe una bella cosa. C'è tanto da lavorare, c'è tanto da lavorare, ma inizialmente eh, anche, anche esse sono, sono tante, eh, richiederanno un impegno da parte nostra, ma insomma noi siamo determinati che riusciremo. Assolutamente sì. Allora Luca, io ti ringrazio anche per questa uh, ulteriore chiacchierata per, per quanto riguarda il discorso del biliardo in carrozzina. Ovviamente invito te, invito uh, chiunque vedesse questo, uh, questo nostro video magari anche a uh, condividerlo. Sui su Facebook, sui vari social e mettere in connessione anche eh, personale che lavora nelle unità spinali, far conoscere eh, appunto questa iniziativa e questa nostra volontà di portare l'attività, il gioco del biliardo e lo sport del biliardo. Ricordiamolo perché abbiamo sempre detto no, che viene eh, anche giustamente visto eh, come un gioco, ed è giusto che sia così, ma è anche eh, uno sport. Assolutamente sì, perché insomma noi possiamo veramente testimoniare eh, quanto sia duro eh, giocare un torneo o anche gli stessi allenamenti che facciamo, che durano tre ore, Dopo le tre ore noi siamo veramente stremati perché insomma gira intorno al tavolo, tira, allunga, risali in gesta, ti gira intorno. Al insomma, alla fine, alla fine della, di, una, di una giornata di torneo o di allenamento, noi siamo, siamo provati. Quindi, io direi: in tutto ciò ti, ti interrompi, in tutto ciò c'è anche per noi la gestione della carrozzina. Bravo, eh, certo, esatto. Quindi io direi che se, lo, se sport, per, per, per definire un'attività un uh, sport, ci debbono essere tutta una serie di caratteristiche, quali impegno mentale, quali tattica, quale sforzo fisico, ma io direi che il biliardo le ha tutte, ma le ha proprio tutte. Assolutamente per, sì. No. Assolutamente sì. sì. Quindi mh, cerchiamo di far... Uh, conoscere questa nostra iniziativa attraverso anche, anche questo video eh, a persone che possono aiutarci a rivolgersi eh, a Roma, ma anche nel resto d'Italia, ad unità spinali, associazioni che abbiano voglia di eh, crescere insieme a noi e, e insieme all'attività del biliardo. Certo, tra l'altro noi, io, te Roberto, rimaniamo comunque eh, a disposizione per qualsiasi consiglio, per qualsiasi iniziativa, sostegno, anche ad esempio abbiamo fatto una serie di video che mostrano come, eh, proprio a livello loro pratico, come facciamo il, un tiro piuttosto che l'altro, come usiamo eh, l'impugnatura di una stecca modificata, come usiamo il rastrello, eh, eh, sono, sono importanti anche per stimolare chi non ha mai giocato prima eh, e tu sei per esempio, il testimone migliore ad approcciare, poi dopo di che se non ti piace non ti piace, non, non, non, non è che per forza eh, piacere un'attività piuttosto che l'altra, io ho avuto varie, varie esperienze dal tiro con l'arco al basket eh, non mi sono mai piaciuti, ho provato ma non mi piacevano. Molte che non riuscire ad esempio a, a giocare a basket o ad altri sport simili, per cui però ho provato. Ecco, io direi: se c'è qualcuno che, vede che vedrà questo video e, e alla fine del video dirà perché no, potete rivolgersi a te, Cristiano Roberto. A me, tu tanto sei il referente, quindi poi vedete di lottarmi a uno dei due assolutamente. No, così. E proviamo. Proviamo. Poi se non vi piace, pazienza. la Certo. E diciamo in conclusione proprio eh, il nome della, della pagina eh, Facebook nazionale. Poi abbiamo detto che ci sono tutta un'altra serie di pagine che sono nate a livello regionale. È Biliardo in carrozzina Italia. È proprio questa. L'inizio della pagina se cercano su, su Facebook eh, in alto sulla barra cerca miliardi in carrozzina Italia arrivano ci cascano dentro praticamente noi e, e io e Roberto siamo gli amministratori quindi siamo, siamo uh, lì per rispondere a chiunque assolutamente sì. Poi ovviamente eh, sotto al video su, anche su YouTube metteremo tutti quanti i riferimenti Bravamente, i riferimenti bravissimo, bravissimo. Allora Luca, io ti ringrazio anche per questa nostra chiacchierata e ti rinnovo l'invito, qualora volessi insomma stare con noi, e ti, ti rinnovo l'invito anche se vuoi a condividere innanzitutto ovviamente il video e a far conoscere un po' il, il progetto Accesso Totale che... Assolutamente rimarrà a fianco sia del biliardo in carrozzina, ma anche dicevamo la volta scorsa dell'associazione eh, di cui fai parte tu e che si occupa di pittura per, per diciamo svolta da persone con disabilità e quindi anche pittura a bocca. Perfetto, certamente rimango, certamente continuerò a seguirvi come ho già fatto e rimango a disposizione. Senza e rimaniamo, rimaniamo a disposizione anche Perfetto. noi assolutamente. Perfetto. Grazie mille allora, Luca. ciao grande, ciao Cristiano, a presto. A presto. Ciao.